Oh, Chiedere qualcosa di Brexit? Ci aspetto la merce. Che deve dire, Theresa May, per inviare eh, i negoziati di Brexit? Eh, ripete la domanda, scusi. Che deve dire Theresa May stasera per inviare, reinvigorare i negoziati sul Brexit? Eh, non lo so, vediamo che cosa ci dirà. Eh, sicuramente noi siamo disponibili a mantenere aperta la finestra per chiudere ovviamente questo negoziato. Ci auguriamo di poterlo chiudere. Mi sembra un po' complicato. Sulla però. manovra, quale messaggio porterà agli altri leader dell'Eurozona? Porterò il messaggio che l'abbiamo studiata molto bene, articolata. È una manovra per invertire la tendenza verso cui ormai era orientata l'economia italiana. Vogliamo crescere e lo vogliamo fare nell'interesse di tutta la l'Europa. C'è un margine per il cambiamento, Presidente? Il margine del cambiamento l'abbiamo studiato molto bene, quindi il margine direi che non c'è, nel senso che l'abbiamo impostata in un certo modo. Anche a costo la... di una bocciatura. Ah, io confido in un dialogo costruttivo, sicuramente dire, avremo delle osservazioni immagino-critiche e ci confronteremo con esse. Grazie. Buona serata.